ciao ragazzi buona giornata e bentornati sul mio canale oggi iniziamo una nuova serie di video dedicata agli accessori oppure agli attrezzi che utilizzo più di frequente per fare i miei lavoretti di bricolage eh, nell'arco degli anni ne ho comprati parecchi in questi video tratteremo quelli che secondo me vale la pena comprare comunque attrezzi che variano con un prezzo dai 5 al massimo 15 euro quindi è roba abbastanza economica magari alle volte faremo anche qualche comparazione metteremo a confronto quelli che costano poco con diciamo quelli professionali, perché spesso compro un attrezzo, vedo che lo utilizzo molto di frequente, allora alla fine compro quello professionale. Vi faccio un esempio, questa dima che serve per fare le spine, che sono queste praticamente, e quella è una dima che costava 5-6 euro, che ho comprato un paio d'anni fa su ben Good, alla fine cosa ho fatto? Ho comprato quella, quella professionale e niente, magari in quel caso le metteremo a confronto e vedremo la differenza. In questo video vediamo uno dei miei attrezzi preferiti che sono queste squadrette come vedete sono delle squadrette in alluminio il kit è composto da quattro pezzi se lo ordinate vi arriveranno quattro pezzi esiste anche la versione in plastica io ho anche quella della Warcraft poi faremo un video anche di, eh, di quelle in plastica quelle in plastica sono più comode perché sono a molla basta schiacciarle e si agganciano direttamente però hanno tante limitazioni che queste non hanno di difatti io vi consiglio di comprare queste in alluminio le limitazioni sono Primo che non si possono utilizzare degli spessori superiori a 22 mm, invece queste essendo a vite il registro torna indietro fino a praticamente a sede completa, quindi potete utilizzare anche dei legni spessi 6 cm. In più queste essendo in alluminio io li utilizzo anche per saldare, quando devo saldare un angolo in alluminio appoggio l'angolo, metto la squadretta così me lo tiene già in squadra e do un colpo di saldatura. Eh, queste squadrette non si utilizzano solo per fare gli angoli, ma come vedete anche per fare dei giunti a T vi eh, fanno risparmiare tantissimo tempo come vi dicevo prima perché vi tengono già l'angolo in squadra se invece non utilizzate delle squadrette come queste ad angolo cosa fate? fissate un angolo e poi come si dice dovete usare una dima o un metro per vedere se avete fatto un lavoro eh, preciso in più queste squadrette chiaramente si possono utilizzare anche come morsa perché se incollate gli angoli perché utilizzate come vi ho fatto vedere prima gli inserti Dovete far asciugare la colla e quindi queste squadrette le potete utilizzare come morsetti che tengono gli angoli ben, come si chiama, di squadra e ben fermi. E niente, adesso vi faccio vedere come si utilizzano, vi faccio vedere come ho fissato questo telaietto compreso di telaio in 5 minuti. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta, nel prossimo video tratteremo questa dima, come vedete è una dima che serve per fare i fori a tasca, i fori a tasca sono questi, praticamente sono dei fori che ci permetteranno con una vite di fissare il traverso oppure gli angoli. Eh, io la uso pochissimo, noi in Italia la usiamo poco, praticamente quasi zero, noi preferiamo spinare. Se vedete invece i video americani, loro la lo utilizzeranno molto spesso. E eh, niente, spero che questo video vi sia piaciuto, eh, fatemi, fatemelo sapere, scrivetemelo eh, qua in basso se siete interessati a come si chiama questo argomento e eh, niente, ci vediamo col prossimo video. Buona giornata!